piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh -huh. clicca e condividi uomo che non basta mai ma Maxi Mix uh -huh. che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se uh -huh. a giocare non si altro è un bre matalo, matalo uh -huh. camperon dietro la cru devi uh -huh. iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube uh -huh. se tutto e di più forza fallo pure tu perché con le tigri di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video per fare rp ragazzi un, diciamo, un elenco partite completo di 16 catture per fare rp ragazzi questo elenco partite è stato realizzato da friends671 per tutti quelli che lo vogliono fare insomma e questo elenco partite, come ho già detto, consiste in 16 catture che danno all'incirca 19.000 eh, RP per cattura. Eh, quindi sono belli RP, sono parecchi RP. Per fare questo elenco partite servono 6 ore, ragazzi. Eh, quindi che cosa significa? Non è che significa che voi dovete stare 6 ore a giocare, eh, a fare questo elenco partite ma questo elenco partite eh, lo potrete fare mentre dormite ragazzi cosa significa mentre dormite? mentre dormite significa che eh, prendete anche un altro vostro amico che ha bisogno di, di fare rp e lasciate la playstation a giocare da sola allora eh, partiamo con il presupposto che questo elenco partite chi lo va a ostare deve partire da una sessione solo in midi in maniera tale che può fare 7 round e dovrà mettere 7 round già preimpostati quindi automaticamente eh, tutti i round parti tutte le catture partiranno così allora eh, dal primo all'ottava all all cattura diciamo e vincerà il primo giocatore dall'ottava alla sedicesima il secondo giocatore per scaricare questo elenco partite dovete andare nel social club in questa pagina che vi lascerò il link in descrizione e fate aggiungi al gioco, niente di più semplice come avete visto sono 16 catture ragazzi quindi è abbastanza semplice e eh, una volta che avete scaricato queste 16 catture eh, le avete aggiunte al gioco, fate partire l'elenco partite come dicevo in una sessione sola inviti l'host deve stare in una sessione solo in bD e ostare questo elenco partite e come funziona ragazzi? funziona che mentre voi eh, state dormendo il gioco continuerà a giocare e a fare rp per voi eh, ovviamente non serve solo un elenco partite ma servono 6 elenchi partite di questi per arrivare a un rango 120 ragazzi quindi torniamo alla cattura adesso andiamo a vedere che cosa eh, dovremmo fare noi sia noi che il nostro compagno che ci sta aiutando allora generalmente quando si fa un elenco partite o che comunque si sta inattivi il gioco tende a buttarci fuori ma se voi seguite quello che vi sto per dire il gioco non vi butterà fuori allora l'unica cosa che dovete fare ragazzi queste catture sono guidate l'unica cosa che dovete fare è Bloccare il tasto R2 con uno stecchino o un pezzettino di scotch. Eh, bloccare l'analogico destro, eh, eh, no, sinistro ragazzi, quello con cui camminate in avanti. E la X, se volete. Se invece la X non la bloccate, le catture dureranno più, di più tempo e vi darà sia più soldi che più RP. O meglio, gli RP non tanto, ma vi darà più soldi quindi in questo caso abbiamo visto eh, una parte della cattura adesso vediamo la seconda parte perché dovete sparare ragazzi perché il personaggio deve sparare eh, deve sparare perché almeno mh, farà esplodere quei bidoni che voi avete visto ucciderà eh, le comparse e automaticamente vi darà rp quindi ragazzi ricordate dovete bloccare in avanti l'analogico sinistro e cercare di bloccare il tasto r2 mettete un, un pezzo di stuzzicadente in mezzo alla fessura in maniera tale che spari e eh, bloccate la x ragazzi la x la bloccate con un peso la bloccate con eh, con qualsiasi cosa insomma la bloccate anche con un pezzo di nastro ragazzi e, e l'analogico lo tenete bloccato con un elastichetto volendo no? Il glitch è abbastanza semplice eh, rimarrete per 6 ore in questa cattura e la mattina dopo vi troverete con un po un bel po di livelli già fatti e già pronti ragazzi adesso qui non ho fatto vedere eh, tutte quante le catture o tutto quanto il video completo perché altrimenti sarebbe durato tantissimo e per questa cosa per questo elenco partite dovete ringraziare frenza 671 anch'io lo ringrazio per, per questa cosa aver creato questo elenco partite e averlo messo a vostra disposizione anche del canale detto questo ragazzi spero che abbiate capito bene il procedimento un saluto a tutti e al prossimo video Buon rp a tutti ciao a tutti ragazzi